E partiamo subito dal ravvedimento IMU 2022, scade oggi il ravvedimento Sprint per chi paga in ritardo entro i 14 giorni e poi la deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2022 con importo e istruzioni e ancora ricerca e sviluppo industriale, nuovi fondi per le imprese dal MISE e poi l'algoritmo anti-evasione, non è la soluzione e infine l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale sul tema della proroga dell'imposta al 20 luglio 2022, ormai poco probabile nonostante la richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dall'Imo 2022 con il ravvedimento operoso e sanzioni per chi paga. In ritardo, quindi oltre la scadenza del 16 giugno, termine per il versamento dell'acconto, sono appunto stabilite sanzioni per i soldi che pagano in ritardo. Per la situazione è prevista anche la possibilità del ravvedimento operoso. Si può usufruire della riduzione automatica della sanzione applicata e il punto su regole e istruzioni all'interno dell'articolo in vista della scadenza odierna del ravvedimento Sprint, anche detto eh, super breve. In altre parole, entro oggi, 30 giugno, è prevista la scadenza per il ravvedimento sprint. I contribuenti che non hanno provveduto ai versamenti possono farlo per approfittare della riduzione della sanzione a un decimo di quella ordinariamente prevista i dettagli sono all'interno dell'articolo che fa il punto eh, sul ravvedimento imu anche oltre i 14 giorni passiamo alla deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2022 con importo e eh, istruzioni per quanto riguarda la deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2022 per le spese non documentate l'importo è di 55 euro l'agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 28 giugno 2022 che segue quello pubblicato dal MEF con gli importi per il periodo di imposta 2021 fornisce le istruzioni per la compilazione Tali istruzioni sono nell'ultima parte eh, dell'articolo dovrà in altre parole essere eh, valorizzato il rigo RF 55 in cui dovranno essere inseriti i codici 43 e 44 e il rigo RG 22 in cui vanno inseriti i codici 16 e 17 e ciascuna coppia di codici si riferisce rispettivamente alla deduzione per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti che vanno oltre l'ambito comunale proseguiamo con ricerca e sviluppo industriale e i nuovi fondi messi a disposizione dal mise sono 591 i milioni di euro per le imprese, allora è noto il comunicato del 28 giugno sull'imminente pubblicazione appunto di un nuovo decreto in gazzetta ufficiale, le risorse si aggiungono a quelle già previste dal Fondo nazionale complementare al PNRR che poteva contare su 500 milioni di euro. L'algoritmo antievasione non è la soluzione, nell'articolo di Francesco Oliva eh, c'è le opinioni su eh, quanto previsto a partire da domani, giorno dal quale sarà operativo il nuovo algoritmo antievasione dell'Agenzia delle Entrate, un nuovo strumento che si propone di dare una svolta alla lotta contro l'evasione fiscale, all'interno dell'articolo appunto le opinioni su eh, questo nuovo strumento che sarà operativo da domani, primo luglio, e poi la proroga delle imposte al 20 luglio 2022, nessuna novità dopo la richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sulla scadenza odierna, quella del 30 giugno 2022 relativa al versamento delle imposte sui redditi. Non ci sono modifiche al calendario dei versamenti delle somme emerse dalla dichiarazione dei redditi, si allontana quindi l'ipotesi di rinvio in extremis salvo sorprese dell'ultimo minuto. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con le agevolazioni dall'assegno unico al bonus terme come non perderli e tutte le scadenze al 30 giugno e poi i numeri del giorno 23 riguardano il lavoro sotto i 23 milioni gli occupati il tasso di disoccupazione è all'8,1% e poi 10 che invece riguarda Intesa San Paolo e Sace che investono 10 miliardi per l'indipendenza energetica delle PMI l'ultimo saluto del vecchio con i funerali al re degli occhiali manager e imprenditori al pala luxottica di Agordo e poi il ritorno dei BTP ecco perché vale la pena di investire sull'Italia anche per l'export l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Cingolani auto abbiamo difeso l'industria italiana dai biocarburanti la svolta è di Fabio Savelli